scolastico per gli studenti della nostra città, per gli studenti del mondo. Cosa augurare loro? Che sia diverso da quello che hanno appena lasciato, cioè che sia un anno in presenza, un anno che, fa ri, che rinnova un po' la, la gioia di essere insieme come studenti e come eh, realtà di scuola in unità con i, con i propri insegnanti. Che sia eh, un, un anno in cui eh, si rinnova la, la speranza per il futuro, per eh, poter crescere come persone che un domani saranno loro a guida del nostro Paese, quindi poter acquisire in questo tempo conoscenze, valori, ideali e senso di responsabilità che sicuramente è il punto su cui ci giochiamo. Lo sanno tutti, sono vecchie problematiche sulle quali stiamo lavorando molto. Che dice per i nostri telespettatori? Certo, sono i problemi di spazio. Noi siamo una comunità scolastica molto affollata, eh, con molte attività che purtroppo vengono continuamente limitate, soprattutto quelle eh, laboratoriali ad hoc, perché trattandosi anche di un liceo linguistico con parecchie lingue avrebbe bisogno di laboratori eh, più appropriati. Diciamo che su questo argomento il lavoro è stato fatto, eh, c'è stato molto impegno in questo senso. Il risultato purtroppo non è quello che eh, ci auspichiamo ma soprattutto non è quello corrispondente ai bisogni di questa comunità. Per ora ci accontentiamo ma siamo solo all'inizio perché i pochi ambienti che abbiamo recuperato eh, ancora ci tengono costretti. Tanto è vero che Partiremo solo lunedì prossimo con un orario definitivo. Fino ad ora siamo in attesa di consegne e di cantieri ancora in corso che, che finiscono. A tutti, in pratica. E poi per chi studia lingue,. Good morning, good morgen, buenos dias. Buongiorno, a seconda di, di quello che uno sta studiando. No, mi sono dilettato di questo perché mi piacciono anche molto le lingue. E sono molto contento di essere qui con voi oggi, invitato dalla preside, da tutta l'istituzione scolastica. E sono tempi un po' difficili, però anche pieni di speranza per il futuro, è bello essere ritornati in presenza, è bello poter riabbracciare gli amici, i compagni di scuola, eh, avere i professori non semplicemente sullo schermo ma eh, davanti a noi e questo è un periodo appunto, che deve infonderci tanta energia, forza, speranza per il futuro. Eh, sono anni importanti, preziosissimi per la vostra vita, e come lo sono stati per la mia quando avevo la vostra età e me li ricordo ancora con, con grande nostalgia e con grande gratitudine. Eh, è la possibilità, questo tempo della vita, di acquisire tante conoscenze, di appunto eh, stabilire molti rapporti e anche accorgersi che eh, la scuola non è solo trasmissione di conoscenze ma anche educazione alla vita, educazione quindi a quelli che sono i valori fondamentali del nostro eh, esistere, della nostra convivenza sociale, eh, imparare il rispetto, l'accoglienza, la convivenza con la diversità, con chi è diverso da noi Ecco, tutti però siamo importantissimi e di tutti c'è bisogno, quindi è fondamentale che sappiamo essere come un mosaico in cui ogni tessera contribuisce all'immagine totale. Quindi sono molto lieto davvero di essere con voi, anche se non vi posso eh, incontrare tutti eh, in presenza e di persona ma ci sarà spero occasione in futuro. Vi auguro un buon inizio di anno e che insomma, questo anno possa davvero ridare molta gioia e molta eh, speranza per eh, un cammino che speriamo ecco, ci, ci porti a, a riprendere le nostre attività in, con serenità, con tranquillità. Certo, ognuno ancora deve fare la propria parte, deve essere eh, attento a rispettare quelle che sono ancora le necessarie eh, attenzioni, ma eh, noi ci auguriamo che presto appunto possiamo riprendere il nostro cammino eh, scolastico, umano, sociale, con eh, libertà. Quindi buon anno di cuore a tutti e vi assicuro un ricordo al Signore per ciascuno di voi. Grazie.